Formatazione condizionale e grafici Sparkline rapidi Allora per fare questo dobbiamo avere una base dati di questo tipo e dobbiamo trasformarli in un oggetto tabella quindi se non lo sapete fare si seleziona la base dati, si va nel menu inserisci, tabelle e si clicca sull'oggetto tabella una volta fatto questo in alto a destra sul menu comparirà l, eh, il menu struttura tabella perché è stato trasformato in un oggetto a questo punto basterà fare clic destro su un punto qualsiasi della tabella e troveremo il bottoncino Analisi rapida attivo, lo clicchiamo, compare questo menu in basso, ecco la formattazione, se noi passiamo sopra possiamo creare una formattazione condizionale automatica, clicchiamo ed ecco che lui l'ha applicata, ora aggiungiamo i grafici sparline, stessa procedura, tasto destro, Analisi rapida, Grafici sparline, qui possiamo scegliere tra linea, colonna, positivi e negativi, scegliamo linea ed ecco che avremo creato un grafico con un andamento dei valori che sono posti sulla sinistra.